Una parola che si sente sempre pronunciare quando si parla di psicologia, spicciola, è resilienza. E invece sì, resilienza, questa resilienza, questa sconoscenza, che poi è una parola che effettivamente non è nata per l'attività psicologica, assolutamente perché la, resi la resilienza è nata una parola è nata in metallurgia, perché resilienza è il contrario di fragilità. Quindi un materiale che non è fragile è resiliente. Il diamante non è resiliente. Perché è fragile. Quindi se ti veniva in mente il diamante perché è durissimo, non è resiliente. Perché è fragile. E questa definizione viene benissimo ad hoc eh, in psicologia no? per indicare con la resilienza la, eh, il contrario di fragilità mentale, no? quindi uno è resiliente se è in grado di eh, scavalcare tutti gli ostacoli che si trovano di fronte o comunque di avere. Grande combattività eh, nelle, nelle occasioni in cui fallimentare, no? eh, nelle quali invece di abbattersi cerca di scavalcare. Come si dice, eh, dietro un fallimento c'è sempre un'opportunità, guai no? a raggiungere la perfezione. Non abbiamo più niente da fare. Se abbiamo raggiunto l'obiettivo poi cosa vogliamo? non possiamo fare niente, siamo morti quindi dobbiamo sempre avere fortunati chi ha dei fallimenti perché chi ha dei fallimenti può mettere in gioco ancora se stesse e avere qualcosa da fare no? ricordatevi che saranno più le volte che si perde che le volte che si vince sicuramente In è così. Ma nella nostra mente ecco un'attività di buon senso psicologica di quale non c'è bisogno di un psicologo per dire, non posso dire persino io, no? In effetti poi l'attività eh, mentale deve essere di valore assoluto, no? Cioè anche se io perdo, io vivo delle emozioni che devo tramutare in, in valori positivi. o perso, non importa. Perdere vuol dire che dovrò cambiare strategia, che dovrò cambiare organizzazione del mio tiro, del mio tempo, del mio allenamento, che mi darà occasioni di, di miglioramento, occasioni di fare, occasioni di mettermi in moto. Non crediate che fare tanti punti poi vi, vi faccia sentire poi così bene, come mica detto. <susurra> Però la, la forma oh. mentale che dovete avere non è quella, non è quella di starò bene solo se farò tanti punti. No, pericolosissimo. Ti mancano poi margini di miglioramento. Oltre a mancare i margini di miglioramento, io sarò sempre frustrato se non le raggiungo. Quindi io devo sempre avere una forma mentale positiva. E la positività io ce l'avrò solo se metto in, atto, metto in atto questa positività sul sul valore assoluto della mia persa, ma anche fallimentare. Io ho avuto una forte emozione, quindi devo godere questa forte emozione, anche se è negativa. Anche se è negativa. Perché? Ho perso per un, un sacco di motivi, ma ho vissuto comunque delle emozioni, no? È andato tutto male, ma ho dato comunque tutto me stesso non mi è andato niente bene mi è andato tutto male ma ho avuto una forte, una forte emozione e questa emozione pur negativa io la devo trasformare in positività solo così io posso ripartire ed essere di nuovo forte, attivo passionale e ottenere risultati perché se no il contrario, il contrario opera e l'ha visto se io non lo faccio se io non lo faccio ottengo risultati ancora peggiori quindi sempre ottimismo sempre ottimismo bisogna, bisogna eh, crearlo anche in allenamento anche in allenamento non eh, non abbiate timore di eh, far lasciare andare la mente a vincere, a vincere campionati, a vincere... Lasciate vagare la mente tranquillamente. Non, è, non, non dovete fermare, non dovete fermare eh, i vostri sogni, anche se resteranno dei sogni. Perché quello che conta, quello che conta è l'atteggiamento che porteremo, perché qualsiasi cosa di diverso da questo è negativo e produrrà negatività e quindi cattive prestazioni. E quindi tanto vale, tanto vale ridere ci sono, poi ricordiamoci che ridere dà fastidio al nemico, quindi bisogna sempre... Eh, nient'altro direi da dire eh, mi prenderei un po' di tempo per la prossima volta che la prossima volta vediamo anche eh, qualche attività legata proprio all'allenamento mentale qualcosa che da, qualche, qualche piccolo trucco da vitrinato per, per attivare tutte queste forme mentali intanto eh, andatevi a leggere strategia dei cinque passi, la five step strategy che abbiamo già fatto qua gli arcieri di volpiano una volta e volevo ripeterla e poi magari ne parliamo la volta prossima. E la volta prossima vorrei parlare, che è a luglio, vorrei parlare del, della stima delle distanze, A luglio quando? A luglio prima dei campionati italiani, venerdì prima dei campionati italiani. 22. 22 luglio. Quindi iniziamo subito con l'attività di allenamento mentale e poi parliamo della stima delle distanze. Qualche domanda su queste ultime cose? No.